Benvenuti a questo appuntamento con eh, il centrodestra, una conferenza stampa, un eh, modo per dialogare con eh, i cittadini direttamente, un modo anche per fare il punto della situazione a tre quarti del eh, mandato eh, di centrosinistra al governo di Fiumicino, ma volendo possiamo dire quattro quinti perché il centrosinistra ha governato anche nella precedente amministrazione, quindi, un po, il punto, un po' il punto sulla situazione oltre a tutti i rappresentanti dei vari partiti e liste civiche eh, ai quali poi darò la parola nel Consiglio Comunale di Fiumicino abbiamo anche una mascotte che probabilmente potrete vedere che gira è un cagnolone o una cagnolona? Cagnolo... Una, cagnolona. Yeah. una cagnolona che si chiama Sole che è molto carina di solito potrebbe essere che la vedete sp sp spuntare da sotto il cagnolone. tavolo allora, comunque sta qua, eccola. Cioè. Ci abbiamo anche la mascotte, quindi insomma, non vi preoccupate se potete <ride> girare qualcosa. Allora, il punto della situazione, abbiamo Mario Baccini, che è il leader del centrodestra, Federica Poggio, della Lega, Stefano Costa, di Fratelli d'Italia, Vincenzo Dintino, della Lega, Roberto Severini, di là, della lista civica Crescere Insieme, e Alessio Coronas, di Forza Italia. A tutti daremo un po' la parola per focalizzare alcuni problematiche o comunque argomenti che riguardano il territorio. Ora allora, cominciamo da Mario Baccini, leader del centrodestra. C'è un po' eh, un tema caldo, che non è proprio caldo perché in questo momento se ne parla, sono anni che è un tema dibattuto, ma in questo momento diventa ancora più critico, che è quello del trattamento dei rifiuti, in particolare della localizzazione a Maccarese di un impianto di trattamento Vogliamo un attimo affrontare insieme questa questione? Sì, ma intanto volevo ringraziare il direttore Perfetti che ci ospita in questa nostra uh, occasione per fare il punto della situazione ormai alla fine di questo mandato amministrativo nella città di Fiumicino. Ecco, sul tema ambiente, sul tema delle politiche ambientali, il nostro punto di vista è molto forte, nel senso che per noi è un pilastro fondamentale l'ecosostenibilità, la rigenerazione urbana, tutte quelle politiche che creino le condizioni per una migliore qualità della vita dei nostri cittadini. Sulla questione dei rifiuti, intanto io voglio dire che sono particolarmente contento che la nostra città ha raggiunto oltre il 75% sulla differenziata, è uno dei primi comuni d'Italia Italia ad avere questo riconoscimento anche dagli organismi che fanno la misurazione a livello nazionale di questo, di questo problema. Però qui sul nostro territorio noi viviamo in una situazione un po' particolare perché a Maccarese abbiamo questo impianto di trattamento dei rifiuti organici anaerobico, il eh, trattamento dei rifiuti che sono il famoso oh, compost, tutti i rifiuti che arrivano anche dai mercati generali di Roma e che crea, sta creando e ha creato negli anni un grande disagio alle popolazioni che vivono al nord del comune, segnatamente a Maccarese e chiediamo e stiamo valutando insieme ai colleghi di tutto il centrodestra delle nostre liste civiche che ci sostengono eh, di spostare questo impianto per sgravare questa nostra località di Maccarese da questa struttura che con mezzi pesanti, con eh, un inquinamento reale perché eh, l'anaerobico crea problemi, infatti lo spostamento di questo impianto in altra località idonea è per noi auspicabile passare dall'anerobico all'aerobico, che significa sostanzialmente di avere una qualità dell'ambiente migliore, dei prodotti che possono essere compatibili con l'ambiente. Ecco, la nostra richiesta è quella di spostare questo impianto di Maccarese ad altra località più idonea e inserita in un contesto più ecosostenibile. E poi oltre al problema ambientale questo tipo di insediamento crea anche un problema logistico perché le strade sono eh, dissestate o disastrate addirittura per il passaggio costante dei camion, quello che i camion purtroppo ogni tanto lasciano dietro di loro è preoccupante sotto anche il profilo igienico-sanitario, insomma è un sì, problema direttore, composto. Così. Direttore io ho incontrato delegazioni di cittadini proprio in questi mesi, in questi giorni che mi segnalavano ormai la non sostenibilità di questo impianto con i mezzi che passano la notte, la mattina, rovinano le strade, eccetera. Però ovviamente se vogliamo evolverci e diventare veramente primi nella gestione di questa eh, politica su, sui rifiuti, trasformando i rifiuti stessi in risorse, ecco, lo spostamento da Maccaresi in altra località diventa diventa un fatto prioritario per noi. Un'altra priorità che si può eh, cercare di definire in questo comune è quella relativa ai giovani, alle opportunità per i giovani, agli spazi per i giovani, insomma al mondo giovanile che è eh, protagonista a livello numerico della eh, popolazione di Fiumicino. Sì, guardi direttore, noi pensiamo che ogni politica debba guardare con grande intensità ai nostri ragazzi, che è il vero patrimonio eh, che noi abbiamo, il, patrimonio, il capitale umano e sui giovani eh, il comune a nostro parere deve investire in maniera decisa perché i spazi riservati ai giovani nel nostro comune sono veramente risibili, le scuole per i più piccoli non sono adeguate, non ci sono impianti sportivi adeguati, spazi culturali una serie di servizi che rendano le nostre comunità più giovani eh, no, in, in una posizione anche ottimale per crescere in maniera eh, Serie, insomma nella nostra città le scuole, le università non ci sono gli impianti sportivi ne abbiamo parlato quindi non ci sono nemmeno i licei pochi. i licei, quindi ci sono poi i miei colleghi parleranno meglio e approfondiranno meglio questo tema però ecco sui giovani eh, ritengo eh, nonostante questo periodo di crisi eh, che l'unica vera risorsa che noi abbiamo sono i nostri ragazzi, i giovani io poi... Consentite di togliermi un attimo la mascherina perché è difficile parlare, però ecco su questo tema eh, le nostre azioni saranno veramente significativi, forti in termini di investimento e faranno parte ovviamente dei pilastri del nostro programma. Bene, allora l'aggancio con i giovani è tutto il mondo che significa opportunità, cultura, musica, ma significa ovviamente anche scuola. Allora. Federica Poggio, vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio, nelle, nei problemi, nelle problematiche del settore scolastico? Sì, certo. Eh, siamo a gennaio e da molti anni a questa parte ci troviamo sempre con lo stesso problema i nostri ragazzi si iscrivono alle scuole superiori e non trovano posto né nel decimo municipio ed ora anche nel nostro territorio. Il liceo di Maccarese proprio ieri o l'altro ieri ha fatto un appello alla città metropolitana che si occupa delle scuole superiori dicendo che non hanno aule per garantire le iscrizioni del prossimo anno, per cui i nostri ragazzi saranno costretti da, o a cambiare indirizzo o a, do, o a dover andare a Roma e sappiamo benissimo i problemi per arrivare a Roma quali sono. Sono. Bisogna eh, cominciare a pensare realmente al problema. I ragazzi hanno diritto allo studio, hanno diritto a scegliere l'indirizzo che vogliono e non è giusto che sia, sono costretti a dover cambiare e, o appunto doversi legare a Roma per studiare. Un altro problema che abbiamo sul territorio che è recente si è deciso di chiudere gli asili nido alle tre per mancanza di personale, si sapeva già questo problema, si sapeva prima che aprissero le scuole il 10 di gennaio e solitamente chi manda i, ragazzi, i bambini da 0 a 3 anni perché l'asilo nido ricopre quella fascia di età e lo fa perché lavora, non lo fa perché vuole mandare il figlio a socializzare, anche perché sappiamo benissimo i problemi di dei bambini eh, che vanno all'asilo nido, quali sono, che cominciano a, ad ammalarsi e via dicendo. Per cui chi lo fa è perché ha un'esigenza e eh, dover prendere il proprio figlio alle tre non ha senso. Per cui noi chiediamo anche che si riveda subito questa cosa e che si trovi il personale per garantire questo servizio. Anche perché poi il, il territorio del Fiumicino comunque ha delle potenzialità. e eh, di questi giorni la notizia che il Paolo Baffi. È stato dichiarato tra le eccellenze d'Italia in quanto una scuola molto performante per l'accesso al lavoro, che è un altro dei grandi problemi della gioventù. Quindi diciamo potenzialità ce ne sono, però vanno sviluppate. Tra l'altro eh, ricordo che il diritto allo studio, come veniva giustamente detto da Federica Poggio, è uno dei diritti dell'infanzia, eh, è, è uno dei diritti dei, dei, uno dei, diritti dei ragazzi. Così come il diritto allo studio è anche quello di poterci arrivare, perché c'è anche un problema di trasporti. no? Sì. Quindi, quindi va bene, insomma, non va bene, ci sta molto da fare. C'è molto da fare. Molto da fare, sì. molto da fare. Eh, Stefano Costa, sempre sull'onda dei giovani, ma non solo. Ecco, eh, il, mi aggancio a questa cosa del Paolo Baffi, perché il Paolo Baffi appunto è una scuola che ad alta incidenza, oltre il 50% di occupazione giovanile. Dove questa occupazione? Nel settore proprio di questo territorio, quindi l'alberghiero, eh, il balneare, eh, sostanzialmente il turistico. Ecco, allora sulle politiche per il turismo, sulle politiche anche per la cultura, parlando di giovani e non solo, qual è la situazione dal tuo punto di vista? Bene direttore, allora io voglio partire da, da quello che, che è un fatto concreto, no? Viviamo una località, un territorio meraviglioso, nel senso che abbiamo delle caratteristiche come pochi altri comuni d'Italia: abbiamo un aeroporto internazionale che sta sul nostro territorio, abbiamo il mare, perciò abbiamo tutto ciò che gira intorno all'indotto del mare, abbiamo delle risorse storiche, culturali, siti archeologici, abbiamo. Eh, veramente un potenziale come pochi altri. E questo non viene messo e non viene utilizzato per far sì intanto di andare a colmare quella che è la grossa crisi che ormai ci ha attanagliato da oltre due anni con il Covid. Io credo che in qualsiasi, in qualsiasi, territorio, in qualsiasi territorio si debba cercare di arrivare a compensare quelle che sono le enormi perdite o le enormi difficoltà create dal momento o quelle che sono le risorse. Allora noi abbiamo una caratteristica, abbiamo 14 località sul territorio, ognuna con delle caratteristiche ben precise. Io dall'inizio del, dall del mio mandato come consigliere comunale ho sempre cercato di stimolare, invitare e suggerire quella che è la nostra amministrazione al sindaco in primis la possibilità di avere un assessorato che si occupasse dell'argomento turismo e cultura perché perché sono quei due argomenti che con il nostro potenziale ci consentirebbero di colmare questa enorme difficoltà è una battaglia che porto avanti da sempre è una battaglia verso la quale non ho avuto risposte quelle poche risposte che ho avuto sono state nel dire che certi argomenti vengono trattati in quella che è una commissione capigruppo perché non avendoci un assessorato di riferimento, <ride> di riferimento e non avendo una commissione di riferimento c'è la difficoltà poi di toccare argomento argomento che andrebbe trattato, ho detto per le caratteristiche che dicevo prima andrebbe trattato in continuazione io credo che soprattutto in questo momento una commissione turismo e cultura andrebbe convocata settimanalmente perché è là dove si possono accettare e prendere dei suggerimenti da parte di tutte le forze politiche operanti all'interno del Consiglio Comunale. Noi non più tardi di qualche giorno fa abbiamo fatto insieme alla vicepresidente del circolo Leonardo da Vinci, Federica Fercerulli, abbiamo fatto un intervento su quelle che sono le terme di matidia, sito archeologico di notevole importanza all'interno del nostro territorio, sito archeologico nel quale due anni fa abbiamo visto con il solito taglio di nastro a cui siamo abituati, perché noi vediamo dei tagli di nastro in continuazione, dire che si sarebbero recuperate e dire che sarebbe stato probabilmente il primo centro nevralgico proprio per mettere in condizione le persone che vengono sul nostro territorio per mettere la conoscenza di tutte le ricchezze che ci circondano. Beh, a due anni di distanza è una giungla è qualcosa di lasciato all'abbandono, all'incuria. Anche testate giornalistiche importanti, come il Messaggero, il Tempo, hanno portato all'attenzione questa nostra sollecitazione. Ma oltre alle belle parole, oltre a quello che è stato il dire noi facciamo, noi vogliamo, noi vorremmo, nulla di fatto. Allora. La politica deve fare in modo di occuparsi e stimolare. Oggi siamo costretti a farlo con delle question time, per esempio. Io sto producendo delle question time in continuazione, perché le emozioni vengono respinte. Adesso con le question time ci aspettiamo quelle che siano delle risposte adeguate a quelle che sono le nostre domande. Il fatto certo e concreto è che un territorio, una città che vive prevalentemente di turismo, che ha all'interno del suo territorio delle notevoli risorse di ricchezze paesaggistiche e potremmo creare dei tour turistici ma ne avremmo in quantità enorme. Non c'è questa voglia e questa volontà, allora mi domando il perché. Il perché poi, mi rimane ancora più difficile da comprendere, si cerca di scaricare le responsabilità a enti superiori, noi vediamo ogni tanto a spot un intervento da parte del sindaco che cerca di stimolare la regione a riguardo, ma se non cominciamo noi per primi, se non mettiamo noi a frutto tutte quelle che sono le nostre risorse, soprattutto quelle che ci permetterebbero di uscire da un'importante crisi, non è sicuramente quello che vogliamo che la nostra città abbia come futuro, la nostra città, i giovani e quant'altro. Dobbiamo dare un cambio di marcia sensibile, importante perché questa amministrazione non ci può rappresentare grazie allora eh, sì, a questo proposito aggiungo un elemento che è arrivato all'attenzione del, del nostro giornale pochi giorni fa ma non è un elemento polemico è proprio cronaca come, come dico io ci sono delle realtà nuove sul territorio giovani, molto giovani che iniziano percorsi come scuole di danza o eh, scuole d'arte che hanno, vista l'impostazione attuale, estrema difficoltà a interfacciarsi con l'amministrazione perché le deleghe della cultura, dello spettacolo e del turismo sono rimaste in carico al sindaco che però oggettivamente ha operato di altri mille impegni in fase di pandemia, non ne parliamo e quindi risulta impossibile per due giovani che vogliano interfacciarsi col comune parlare con qualcuno di riferimento. Questo è un problema tornando ai giovani, tornando all'economia, tornando al fatto che c'è qualcuno che si prova anche in fase di pandemia a crescere, diventa poi da un mero problema amministrativo, tecnico, un problema sostanziale poi di gestione. Va bene, allora passiamo a Vincenzo Tintino, lega, Uno, un altro dei grandi temi, anche molto... Eh, sponsorizzati dall'amministrazione dall in carica è quello delle grandi opere insomma si è puntato molto sul fatto di dire eh, costruiamo delle cose importanti che possano resistere nel tempo e aiutare la città a crescere dal tuo punto di vista la situazione qual è? scusate io l'ho detto a tutti perché eh, però insomma certo, certo direttore c'è una certa confidenza tra di noi Beh, eh, mi chiedevi qual è eh, la situazione delle grandi opere io eh, non faticherei a, definire, eh, a definirla la... un po' più forte perché altrimenti si sente basso poi il volume Dice, eh, dicevo non fatico a definirla una situazione deprimente eh, c'è cioè, per esempio la centrale Enel eh, di Via del Faro che secondo me è un po' l'emblema che può fungere da cartina di tornasole per misurare l'inefficienza amministrativa ma a 360 gradi di questa amministrazione che è davvero molto brava a, a, a vendere fumo. Diciamo che eh, hanno saputo incartare molto bene eh, il prodotto, eh, ma una volta aperto il pacco il contenuto, il regalo all'interno del, del pacco è veramente, è veramente misero e deludente. Dicevo, noi abbiamo fatto sulla centrale qualche giorno fa eh, un ennesimo sopralluogo per verificarne la, la situazione e abbiamo trovato un degrado insostenibile e eh, impensabile in un, in un posto così centrale della, della città. Eh, all'interno di quella struttura per esempio c'è eh, eh, quella, quella tensostruttura che mh, credo che sia anche eh, per certi versi abusiva perché c'è una colata di cemento della quale non abbiamo avuto notizie di autorizzazione ma è, è comunque un biglietto da visita che Fiumicino non merita ma al pari, al pari della centrale ci sono tante altre situazioni che eh, denotano questa, questa inefficienza per esempio sul palazzetto dello sport, già è stato fatto eh, qualche, un paio d'anni fa un annuncio mirabolante di interventi e di finanziamenti, quest'anno è stato ripetuto questo annuncio mirabolante, ma eh, il palazzetto versa ancora nelle condizioni insostenibili che tutti possiamo, che tutti possiamo vedere. L'ospedale di prossimità, per esempio, no? su quello anche è stato fatto... Eh, è stato presentato eh, come chissà quale opera innovativa, quale servizio nuovo offerto alla città, eh, vorrei conoscere un solo cittadino di Fiumicino che si è mai rivolto all'ospedale di prossimità e ne ha trovato un vantaggio. Eh, per non parlare per esempio del, della stucchevole passarella elettorale che è stata fatta sulla vicenda d'Italia dove, sono stati, eh, dove ognuno ha, ha cercato di mettere la propria banderina anche eh, in maniera indegna, eh, indicando come colpevoli gli altri, ma poi vorrei chiedere al sindaco eh, dove sono finiti eh, quei 5.000 lavoratori per i quali aveva promesso la ricollocazione eh, dopo il fallimento all'Italia. Anche questo eh, non, è stato, non è stato fatto. Eh, volevo fare anche un passaggio per esempio sulla, sulle politiche sociali adottate da questo da questa amministrazione perché eh, lì eh, va eh, fatto un, un distinguo importante. Ci sono le politiche sociali e l'assistenza sociale. Le politiche sociali sono quelle che, di cui dovrebbe dotarsi un'amministrazione avveduta perché prevedono quello che sarà il futuro, mettono in campo tutte le azioni volte a prevenire il disagio sociale. Questa amministrazione tutto questo non l'ha fatto Soprattutto in, eh, in un periodo come questo di pandemia, che ha acuito moltissimo le, eh, le problematiche sociali presenti sul nostro territorio, non ha, non ha saputo dotarsi di strumenti che possano prevenire e, eh, alcune, alcune situazioni di, di disagio. È solo intervenuta eh, nel, diciamo, utilizzando i vecchi strumenti, quelli classici, di. Eh, eh, assistenzialismo che ormai sono, sono passati e, sono, e devono essere ricondotti ormai alla, alla storia al dimenticatoio e non ha, ha dato nessuna eh, sensazione di, di lungimiranza rispetto a questo, a questo tipo di problema. Così come mh, per i giovani non è, stato, non è stato fatto nulla, come evidenziavano anche i colleghi che mi hanno preceduto, quindi eh, diciamo. Eh, l'azione la, di questa amministrazione risulta essere molto fumosa sotto ogni aspetto della propria, della propria eh, struttura. Chiaramente la posizione del, dell'opposizione, del centrodestra, io sottolineo una cosa che è positiva ma fino a un certo punto. Eh, in questo periodo c'è stato una, un grandissimo impegno ma enorme del volontariato della Misericordia, del, della Protezione Civile Novo Domani, della Croce Rossa e eh, di altre associazioni che hanno comunque aiutato sul territorio. Un, un impegno che ha veramente colpito per la qualità e la professionalità e la dedizione. Però il rovescio della medaglia è come quando in una partita di calcio il migliore in campo è il portiere. Cioè se L'assistenza la, eh, del volontariato diventa eh, il fiore dell'occhiello, vuol dire che il sistema generale in realtà non riguarda solo Fiumicino, riguarda un po' tutta Italia, ma vuol dire questo: vuol dire che il sistema eh, non funziona e che noi abbiamo un grandissimo portiere che, che sventa tutti i gol, che sarebbero appunto che è appunto il terzo settore, il volontariato. Ma insomma la squadra dovrebbe girare in maniera diversa. Allora, Posso, posso fare un inciso su, rispetto a questo anche se i colleghi me lo consentono perché credo che sia una, un tema che tocca molti di noi, molti di quelli presenti su questo tavolo e, eh, bellissimo il parallelo fatto con il calcio, no? la squadra che ha il miglior portiere però anche nella situazione di pandemia, e qui lo dico perché è, è una cosa che mi, mi tocca in maniera particolare è vero che Fiumicino come città e come associazione ha dimostrato di, essere, di avere un cuore enorme, però anche lì noi come, non solo come rappresentanti politici ma anche come esponenti di attività di associazioni che fanno volontariato c'è qui Federica che è a, si è adoperata direttamente con me Stefano per quello che gli compete anche Roberto nella zona nord del territorio in quella fase abbiamo richiesto a gran, a gran voce e in più occasioni e questo me lo potete confermare che tutta quella serie di interventi venisse messa a rete per riuscire a dare dei servizi maggiormente incisivi sul territorio Purtroppo questa nostra eh, disponibilità è stata scambiata come opportunismo politico e in molti casi purtroppo eh, non, si è, non, non si è dato seguito a quelle che erano le nostre indicazioni che sicuramente erano migliorative per dei servizi offerti per puro spirito politico e questo secondo me ha, ha creato un danno non tanto a noi come esponenti politici quanto, all quanto alle alle persone che in quel preciso momento si trovavano in difficoltà. Quindi questo mi dispiace, io non voglio fare polemica su questo, non, mi sarebbe piaciuto non fare polemica su questo specifico argomento perché eh, è una cosa molto particolare, però alcuni atteggiamenti sono stati veramente, veramente poco lungimiranti per non, dire, per non dire altro. Grazie Presidente, scusate per la precisazione. Allora. Giriamo totalmente pagina, cambiamo argomento, passiamo a Roberto Severini della lista civica Crescere Insieme, voi vi ascolterete tutti una domanda sul nord, invece noi gliela faccio. Vi faccio una domanda sulle politiche del personale. Quindi entriamo, per adesso abbiamo parlato di quello che accade fuori dal comune. C'è un'idea vostra di ciò che accade dentro al comune? Sì, grazie intanto direttore. Eh, io credo che l'argomento delle politiche del personale è un argomento caro un po' a tutta la città, perché abbiamo sempre sentito parlare di coinvolgimento dei nostri giovani, coinvolgimento dell'amministrazione laddove c'erano carenze di lavoro, eh, parlava, sentivo parlare addirittura di assunzione di cassi integrati eh, di Alitalia, tutto questo non è stato fatto. L'unica cosa che abbiamo visto è una poca trasparenza proprio sulla gestione del personale in quanto più volte abbiamo chiesto di venirci a riferire in aula quella che voleva essere la volontà di questa amministrazione e stiamo raccogliendo dei dati perché purtroppo al direttore dobbiamo chiedere in quanto nessuno viene in aula a dirci quindi dei dati che escono sono abbastanza preoccupanti quindi sapere che per esempio per uno staff politico spendiamo circa 800 mila euro l'anno sapere che le assunzioni purtroppo o, o per fortuna loro sono riconducibili comunque a personaggi e, e a nomi facente parte dell'amministrazione o iscritti di partito questo lascia un po', eh, lascia un, po un po' di nota stonata su quello che doveva essere la trasparenza di questa amministrazione io la ritengo abbastanza opaca anche nel Direttore, anche nell'andare nel a visionare dei documenti, molto spesso, oppure per non dire quasi sempre, troviamo sempre che il documento è soggetto a privacy. Ma eh, vedi, direttore, eh, mi hai parlato, mi hai detto: Non ti faccio la domanda del Nord, però permettimi di prendere. Te la faccio, ma prima voglio sì. chiarire una cosa: non si sta parlando e nessuno sta parlando di cose fatte contrarie alla legge. Sia chiaro questo, nessuno ha messo in campo o adombrato illegittimità il, o illeciti eh, sotto il profilo della gestione del personale. Si sta parlando eventualmente di opportunità politiche, si sta parlando di eh, allocazione delle risorse comunali che non sono infinite, si sta parlando sostanzialmente dall'inizio il centrodestra un po' tutto, ha parlato di una difficoltà di comunicazione. Questo deve essere chiaro perché non vorrei che passasse il messaggio che chissà che si sta dicendo soprattutto che venissero poi accuse che non sono giustificate. Io però... mi... Scusa direttore, però su questo io volevo un attimo puntualizzare che il collega Severini ha posto un problema centrale perché il cuore di ogni amministrazione è il personale. La burocrazia, i cittadini sanno quanto la burocrazia può incidere nella qualità della vita delle imprese, delle persone, eccetera. E siamo d'accordo con il direttore Perfetti quando le nostre denunce politiche ovviamente non hanno un aspetto giudiziario, perché la magistratura fa il proprio corso, tant'è vero che a Fiumicino l'ha fatto. La Corte dei Conti è intervenuta con una condanna per una gestione che ha ritenuto la Corte dei Conti che doveva essere eh, no, penalizzata da parte del sindaco e di, alcuni, eh, di alcune persone dell'amministrazione, quindi noi ci aspettiamo adesso di capire come l'amministrazione comunale venga risarcita da secondo la condanna, quindi la nostra è certamente una denuncia politica, abbiamo chiesto al vice sindaco che è alla delega, al personale, di chiarire come sta gestendo il personale e le assunzioni in questo comune e visto che è politico chiediamo nuovamente al vice sindaco di venire dell'assessore al personale a spiegare al Consiglio Comunale quali sono i principi illuminati di questa amministrazione su chi sì e chi no. Punto, mi fermo qui il direttore. Chiarissimo, eh, torno da sillagare. Sì, se È possibile però, direttore. Io intanto ti ringrazio per aver fatto un chiarimento sull'aspetto del che non si stava discutendo l'illegittimità degli altri. Parlavamo di opportunità politica, però anche eh, viste le nuove entri le, le, le new entry all'interno dell'amministrazione che vedo rappresentative un po di comitati ed associazioni sul territorio, mi lascia pensare che qualche opportunità in più qualche cittadino ce l'ha rispetto a tanti altri, quindi sinceramente non lo ritengo eh, eticamente corretto, parliamo da questo punto. Allora, Per non strappargli un pezzo di cuore, una domanda sul nord va fatta, come stanno, siamo messi al nord del Ma, comune? Io credo che non serva una mia risposta, basterebbe andare al nord del territorio per vedere come in nove anni di totale abbandono i cittadini hanno sempre chiesto e non hanno mai ottenuto ora stiamo vedendo nell'ultimo anno molte passerelle, molte visite molte promesse alcune con promessa che arriverà subito dopo le elezioni resta il fatto che i cittadini del nord non sono stupidi l'offesa all'intelligenza è la cosa più brutta che si può fare ad un cittadino quindi quello che dico è eh, speriamo che nell'ultimo anno tutte quelle che sono state le battaglie portate avanti dai cittadini abbiano quantomeno una risposta eh, il territorio del nord aspetta queste risposte e con, con, con attenzione staremo lì a vigilare che tutto vada secondo i piani va bene allora alla fine un po abbiamo toccato diversi temi dai giovani al turismo eh, che in qualche modo eh, hanno un aggancio con l'economia d'altra parte qualunque sistema democratico si legge se l'economia funziona, nel momento in cui l'economia non funziona la prima cosa che accade sono i problemi di tipo sociale, dopodiché arrivano anche i problemi di tipo finanziario. Allora, dato che il territorio di Fiumicino è fatto sì di grandi aziende, perché insistono diverse aziende importanti sul territorio, ma per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese. Allora, Alessio Coronas, Forza Italia, spesso è uscito su questo tema, Grazie, direttore. Diciamo che questa amministrazione ha fatto poco oppure quasi niente al riguardo. Noi di Forza Italia siamo molto vicini ai commercianti, al mondo imprenditoriale che sta attraversando una forte crisi dovuta al Covid-19. Noi ci stiamo abbattendo nei confronti del Comune affinché crei un programma serio che si possa rispettare, magari condiviso anche con noi dell'opposizione, riguardo all'abbattimento di tutte le tasse, circa la proroga del Diorga, ancora non si sa niente di fare una delega sulla aggiudicazione degli appalti, magari fare lavorare le imprese locali e invece di far venire le multinazionali a Fiumicino. Insomma, noi cercheremo di portare avanti questi argomenti e di tutte le iniziative che abbiamo già presentato nelle varie commissioni e le soliciteremo a questa amministrazione affinché verranno eseguite prima possibile. Quindi se non ho capito male una politica diciamo, organica di sviluppo dell'economia locale nei vari i sistemi che la compongono voi non, non la vedete, vedete interventi magari di no, sport? E... no, interventi, interventi sport e di continuo vengono escluse le piccole aziende del Rumicino per far entrare le multinazionali come dovute a tanti accessi agli atti che abbiamo presentato anche ieri per controllare la regolarità di alcune gare. Va bene, insomma il quadro ovviamente dal punto di vista dell'opposizione non, non è roseo. <ride> eh... ah c'è un problema amministrativo sicuramente l'avete evidenziato in vari, in vari aspetti sull'amministrazione interviene la politica quello è il suo, eh, il suo modo di esprimersi no? soprattutto a livello territoriale allora chiedo e così chiudiamo questo nostro incontro a Mario Baccini come vede il sistema politico di Fiumicino attualmente e come vede il centrodestra in prospettiva Futura, è inutile che ci giriamo intorno in prospettiva anche elettorale. Sì, intanto io volevo ringraziare tutti i miei colleghi Capigruppo, il vicepresidente del Consiglio Poggi, Poggio, per avere dato alcune indicazioni sul, sui nostri sentimenti e amore nei confronti della nostra città di Fiumicino, che voglio ricordare, direttore è una città complessa, una bella, straordinaria città con tante caratteristiche lo ricordava prima il mio amico Costa che dal punto di vista archeologico, culturale anche come patrimonio umano ci sono molte intelligenze dei giovani e quant'altro ecco io volevo partire da questo, che noi intanto guardiamo a questa città eh, non con eh, il sentimento distruttivo di chi fa l'opposizione a prescindere, no, noi facciamo un'opposizione costruttiva laddove riteniamo che ci siano cose da correggere, ovviamente siamo contenti quando le cose vanno bene, a Fiumicino ci sono diverse cose che vanno bene, che fanno parte dell'ordinaria amministrazione, quindi un comune che ha 220 milioni di eh, bilancio eh, è un comune importante noi siamo catalogati tra i comuni medi in Italia e nel Lazio siamo tra i primi comuni in termini eh, territoriali dopo Roma in termini di estensione territoriale e tra i primi dieci a livello nazionale quindi è un comune che a differenza di altre amministrazioni, altre località altre città è un comune in, forse, in forte espansione demografica quindi noi stiamo crescendo e gli altri decrescono quindi sul fiumicino ci vuole un'attenta eh, azione da parte del, della regione, della città metropolitana e dello stesso governo, dello Stato perché è una città che eh, confina con Roma e ha 24 km di litorale quindi ha tutte le caratteristiche di una città con eh, potenzialità di crescita importante, ma queste potenzialità di crescita non possono essere gestite solo con l'ordinaria amministrazione, o occorre un progetto che non può essere il progetto di ieri o, de o dell'altro ieri, quindi quando noi anche con toni forti diciamo che dobbiamo guardare al futuro, Va bene quello che è successo, abbiamo un'amministrazione che da dieci anni governa il nostro territorio, però quello che è avvenuto negli ultimi anni è significativo se noi non progettiamo una città diversa dalle norme urbanistiche edilizie che c'erano 10, 15, 20 anni fa, le esigenze abit abitative del nostro territorio, la qualità della vita, del nostro territorio è mutata, i bisogni delle persone, dei giovani, delle donne, di tutto, delle famiglie, delle imprese sono diverse da quelle di qualche anno fa. E noi vediamo una uh, amministrazione, una criticità, diciamo così, di progettazione del futuro, e ci candidiamo a interpretare questo sentimento di eh, soddisfazione di questo tipo di bisogni, di qualità della vita, di infrastrutture, di scuole nuove, tecnologicamente avanzate, perché oggi non basta fare una scuola con dei pannelli di cemento, oggi fa, bisogna fare nuove scuole perché ci sono le famiglie, ci sono i giovani che crescono, bisogna portare a Fiumicino una università e bisogna intercettare dal punto di vista culturale l'ecosostenibilità come parola d'ordine. Le nuove tecnologie, anche informatiche, la sicurezza, cioè tutta una serie di idee per una nuova città che noi vogliamo rappresentare. Ovviamente, ripeto, noi non vogliamo distruggere quello che è stato fatto. Quello che è stato fatto bene è benvenuto. Così, Insomma, no. Qualcosa è stato fatto, per l'amore di dieci anni, io spero che ci sia qualcosa che, che dobbiamo ovviamente sostenere, portare avanti, migliorare sicuramente. Però ecco, ci sono delle vocazioni, direttore, naturali del nostro comune, venevano dette dai miei colleghi, incompiute e incomprese. Quando noi parliamo della vocazione naturale di Fiumicino, abbiamo parlato di cultura, di sport, di ambiente, di scuole, di formazione, non abbiamo ovviamente eh, messo in, queste, in questo quadrante, non abbiamo mai visto no, una politica per il turismo concentrata e importante, noi abbiamo una grande infrastruttura aeroportuale, abbiamo dei grandi competitor imprenditoriali nel nostro territorio, abbiamo il gruppo Cartagirone, abbiamo la Maccarese Spago un Benetton, abbiamo l'infrastruttura aeroportuale, abbiamo un sistema alberghiero anche che deve crescere ancora, però ecco noi vogliamo crescere insieme ai grandi gruppi che ci sono imprenditoriali sul territorio cioè gli utili che vengono fatti da questi grandi gruppi devono essere ridistribuiti equamente sul territorio il nostro territorio deve diventare città noi non possiamo essere la dependanza dell'aeroporto di più vicino. quindi quando parliamo di questo parliamo di dare forza per evitare che la prossima pandemia e scongiughiamo che questo avvenga perché non so quando ne usciremo noi non possiamo vivere soltanto del sistema aeroportuale perché quando il sistema aeroportuale va in crisi, va in crisi la nostra città quindi dobbiamo potenziare questo strumento ma avere anche altre idee di come trovare lavoro ai nostri figli ai nostri nipoti, ai nostri giovani alle nostre imprese quindi la cantieristica non ne abbiamo parlato noi abbiamo il più grande porto d'Europa di imbarcazioni di media taglia sulla foce del Tevere, sul, sul canale, sul Tevere, abbiamo la più grande flotta peschereccia, quindi la pesca. Sulla cantieristica bisogna investire, abbiamo delle straordinarie potenzialità che non stanno in una politica complessiva del nostro territorio. Prima Coronas parlava anche della, di, di sviluppare queste nostre eurozioni. L'agricoltura, il nostro è un territorio, prevalentemente agricolo. Ci sono centinaia di aziende agricole che stanno in una crisi profonda, i produttori di latte, i produttori di carne, le cooperative, è una crisi di sistema. E allora quindi noi dobbiamo ridisegnare la nuova città, perché è importante che Fiumicino diventi come lo è una città importante che si candida a diventare molto più ospitale, più bella più intera che interagisca anche con tutti gli altri e questa è la parte progettiva ah. per progett mettere in realtà per passare dal pensiero cioè dal progetto all'azione servono le gambe della politica quindi nel vostro caso serve un centrodestra che sia unito, coeso diciamo che nelle ultime tornate elettorali non ha dato questa impressione ma mi sembra che la situazione sia profondamente modificato, è così? Ecco, è così perché nel passato il, il centro-destra era legato a dei meccanismi prettamente di partito oggi l'evoluzione che ha il centrodestra a Fiumicino è un laboratorio anche a livello regionale e nazionale cioè quello che stiamo facendo a Fiumicino è un segnale politico anche ai partiti nazionali, regionali di come un gruppo dirigente è in sintonia con i problemi dei cittadini quindi a Fiumicino noi siamo un laboratorio innovativo e facciamo parlare la politica con lo stesso linguaggio della gente siamo non solo uniti ma granitici ma granitici non dal punto di vista ideologico sulle cose da fare la nostra unità nasce sulle cose da fare per la nostra città questo è il segnale. L'alternativa che noi crediamo ci sia con gli amici del centro-sinistra, chiamiamolo in questo modo perché siamo in una sede politica, è profondamente culturale sui metodi da adottare per arrivare alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Qui sembra che ci sia un'opacità generale nella funzione pubblica della nostra amministrazione e su questo il centrodestra sta facendo le sue denunce politiche. Però ecco, noi abbiamo concordato insieme ai partiti e alle liste civiche, che ringrazio di Fiumicino e tanti che stanno arrivando a condividere il nostro programma, su quelle basi di cui abbiamo parlato oggi si costruirà il futuro della nostra città, ovviamente insieme ad ogni donna, uomo e giovane della nostra città. Grazie, allora il pensiero del centrodestra è chiaro, dico centro-destra perché a questo tavolo sono rappresentate tutte le forze in Consiglio Comunale e questo in qualche maniera testimonia in maniera fisica, pratica, quello che è stato appena detto io. Ci sono, scusa direttore, prego. perché volevo dirlo, qui c'è il centrodestra, le forze appunto di capigruppo in Consiglio Comunale, ma questa nostra coalizione è molto più ampia, ci sono molte liste che non sono qui perché non sono rappresentate... Consiglio Comunale, ma fanno parte organica del nostro progetto. Assolutamente sì, ovviamente mi riferivo alla composizione dell'attuale Consiglio Comunale che poi, insomma, in futuro voteranno anche altre persone. Per adesso vi alza la mano sui vari provvedimenti o chi ha la possibilità di fare un'interrogazione una question time, una mozione, sono le persone sedute a questo tavolo. Bene, avremo modo di riparlarne sicuramente in futuro con altri appuntamenti di sistema per cercare di capire a che punto... È la crescita di Piumicino. Intanto ringrazio Federica Poggio della Lega, Stefano Costa di Fratelli d'Italia, Vincenzo Tintino, anch'esso della Lega, Roberto Severini della Lista Civica Crescere Insieme, Alessio Coronas di Forza Italia e Mario Baccini come leader del centrodestra che eh, si candida in qualche maniera a guidarlo. Poi ci sarà forse quando sarà una cosa ufficiale, ma intanto si candida a guidarlo sotto eh, diciamo la legge da politica a questo sviluppo nuovo del territorio di Ficino grazie a tutti grazie a chi ha avuto la pazienza di, di seguirci al prossimo appuntamento grazie buongiorno.